Buongiorno professore, buongiorno, buongiorno Luca, grazie della tua partecipazione, per noi come sai preziosissima, ringrazio nuovamente il direttore generale del ministero del lavoro, appunto della direzione generale terzo settore responsabilità sociale delle imprese per, per la presenza, per la partecipazione, io ovviamente mi fermo subito. Sono già stato oltremodo lungo e ho cercato ovviamente di dire, chiudere anche con eh, questo passaggio sulle reti associative. Io credo che questo sia veramente, al di là degli aspetti importanti e su cui ovviamente il Direttore interverrà, normativi fondamentali, credo che lì ci sia veramente l'essenza del nostro futuro, l'essenza del nostro impegno civico per eh, traguardare, continuare a traguardare gli obiettivi solidi del nostro statuto, ma soprattutto essere sempre ecco, più efficaci. E io credo che quest'ulteriore responsabilità, ma soprattutto queste grandi nuove opportunità, si vadano veramente ad inserire in quel percorso che abbiamo richiamato ieri nella tavola rotonda, che ho cercato di riprendere questa mattina nella mia relazione e introduttiva di una vera e propria grande associazione di promozione sociale, ente di promozione sportiva, rete associativa nazionale per veramente arrivare a una vera e propria emancipazione dello sport sociale che mettiamo a disposizione ovviamente dei nostri soci ma abbiamo le ambizioni di anche traguardare i confini, i perimetri associativi e di mettere a disposizione dell'intero paese in un momento storico così Delicato. Grazie direttore, mi permetto di dire grazie Alessandro, grazie anche per la tua amicizia. Ok, buongiorno, innanzitutto grazie, grazie caro, caro Tiziano, per, per l'invito e soprattutto per aver voluto costruire questo momento di riflessione poi con l'amico con il professor Gori eh, sul tema della, eh, della rete associativa che oltretutto hai eh, evocato in, uh, più, in più parti e in diversi significativi eh, passaggi eh, della tua eh, relazione di qualche minuto fa. E credo che oggi possiamo sicuramente, al, arrivati al mese di marzo del 2023, possiamo fare una riflessione un po' più matura, aggiungerei anche un po' più consapevole ehm, di quella che è eh, lo sviluppo, di quella che è la posizione e, e la, il ruolo della, delle reti associative all'interno del nostro quadro eh, normativo eh, definito nel codice del terzo settore. Codice del Terzo Settore che ha avuto la, eh, questa portata innovativa proprio con riferimento alle reti associative. Il eh, dato giuridico ha, come dire, eh, tradotto in termini regolatori quello che era un fenomeno che eh, la realtà eh, organizzativa, la realtà sociale aveva manifestato, vale a dire la rete associativa, vale a dire questo soggetto aggregatore di, eh, diverse, ehm, di diverse organizzazioni e alle, a cui sono state attribuite delle funzioni, eh, delle funzioni ben specifiche di monitoraggio, controllo, eh, promozione, rappresentanza, coordinamento. Ora, sembrano nel momento in cui noi andiamo a leggere queste previsioni, eh, andiamo a leggere la norma, l'articolo 41 del codice, sembrano delle mh, affermazioni teoriche, delle affermazioni astratte. Oggi, dicevamo, possiamo sicuramente ehm, fare un ragionamento più approfondito, ehm, perché nel frattempo ci sono stati dei eh, passaggi fondamentali nell'applicazione della riforma e allora se il primo snodo, il primo momento fondamentale è stato costituito appunto dall'entrata in vigore del codice del terzo settore che quindi ha individuato la rete associativa come una particolare categoria di ente del terzo settore quale è, ricon è riconnessa poi una eh, specifica sezione del registro unico del RUNS ad essa dedicata, il secondo passaggio fondamentale è stato quello dell'avvio eh, dell del registro unico nazionale che si è verificato appunto nel, eh, a partire dal 23 novembre del 2021. Questo perché? Perché ci ha permesso di passare da quella che era la fase di produzione normativa alla fase in cui quel diritto del terzo settore che è contenuto nel codice, che poi si è sviluppato attraverso i provvedimenti attuativi, dello stesso ha cominciato a trovare una concreta applicazione. Due passaggi nodali, due snodi, all'interno dei quali poi la rete associativa, il concetto di rete associativa, si è poi calato e si è appunto, ha cominciato ad assumere una forma concreta. Una forma concreta che eh, innanzitutto troviamo eh, nel popolamento della sezione del Rums. Ad oggi, infatti, assieme alla WISP, fanno parte della sezione Reti Associative altre 30 organizzazioni. Quindi un, il meccanismo si è messo in moto e naturalmente eh, riteniamo abbastanza ragionevole che eh, nel prosieguo questa sezione continuerà ad essere eh, arricchita eh, dall'ingresso di, eh, di ulteriori organizzazioni. Ma io vorrei anche evidenziare come il, ehm, il, il tema della rete associativa abbia poi trovato una sua concreta applicazione in, su diversi profili. In, ehm, eh, con riguardo a diversi momenti e fasi. E innanzitutto ricordiamo come sin dall'inizio stiamo ragionando del 2018, quando viene costituito il Consiglio nazionale del terzo settore, la prima consigliatura, quella che si è sviluppata cioè nel, mm, nel primo triennio, ecco, il, eh, consiglio del Consiglio Nazionale fanno parte anche rappresentanti delle reti associative in quel caso nel 2018 la eh, costruzione della composizione del Consiglio Nazionale fu fatta muovendo dal, eh, dato, eh, dal dato esperienziale dal dato, mh, dal dato fattuale nella nuova eh, consigliatura quella del mh, successivo triennio 2018 21-2024 ad esempio abbiamo avuto la possibilità a quel punto di fare come dire, una, un vero e proprio, una vera e propria raccolta di manifestazioni di interesse dei soggetti che rispondendo ai requisiti numerici previsti dal codice anche se non ancora iscritti nel, nel RUNS eh, aspiravano appunto ad entrare a far parte del Consiglio nazionale. Il, eh, la presenza della rete associativa all'interno del Consiglio nazionale del terzo settore non è una presenza meramente formale. Questo perché quest'organo quest organo consultivo è, mh, è stato... Come dire, sia nella precedente consigliatura sia nella nuova è stato veramente il luogo la sede dove si, sono dove si è avuto la possibilità di sviluppare un confronto e un dibattito molto molto concreto molto stringente su quelli che erano, non solo, su quelli che erano i temi più rilevanti a partire nella prima fase dell'attuazione dei provvedimenti attuativi voglio ad esempio ricordare le linee guida sul bilancio sociale le linee guida eh, sul la raccolta fondi, l'adozione della modulistica dei bilanci, le linee guida sul coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli stakeholder dell'impresa sociale, cioè tutti quanti i provvedimenti nei quali era prevista l'espressione del parere del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e questo parere non è stato un momento puramente formale ma si è lavorato appunto insieme ehm, ai soggetti eh, presenti all'interno del consiglio e il ruolo la funzione di rappresentanza della rete associativa è emersa in maniera eh, direi mh, veramente in tutta la sua evidenza nel dialogo costante che si è sviluppato in quel dialogo sociale che si è sviluppato con il ministero del lavoro e che costituisce un po la la cifra caratterizzante dell'approccio metodologico seguito dall'amministrazione nell'attuazione della riforma del terzo settore. Quando dico cifra caratterizzante della metodologia voglio fare riferimento al fatto che i eh, provvedimenti attuativi, i, le, i documenti di prassi, eh, sono il risultato appunto di questo confronto costante con le rappresentanze del terzo settore che portano all'attenzione del eh, Ministero a volte su sollecitazione del Ministero altre volte di iniziativa delle stesse rappresentanze una serie di questioni che meritano appunto un approfondimento un chiarimento, una, eh, una presa di eh, posizione e devo dire che nel rigoroso eh, risultato rispetto dei ruoli, questo confronto è sempre stato molto proficuo. Tanto ciò vero che poi come vedremo lo abbiamo ribaltato anche sul RUNS. Ma la rappresentanza, il ruolo di rappresentanza della rete associativa ancora maggiormente poi si è toccato con mano proprio sul tema della riforma dello sport, sul tema dei correttivi alla riforma dello sport. Ricordo appunto come eravamo nel 2021 quando la WISP, assieme a tutti quanti gli altri EPS, che al tempo stesso APS, portarono appunto all'attenzione del Ministero del Lavoro una serie di questioni che a loro avviso, un avviso devo dire condiviso eh, pienamente, eh, necessi necessitavano di essere approfondite con eh, l'autorità sportiva competente, l'autorità ministeriale sportiva competente, ehm, in termini di intervento sul decreto legislativo 36 per realizzare quell'armonizzazione fra la disciplina eh, della riforma sportiva e la disciplina del terzo settore che poi fortunatamente è riuscita ad andare in porto appunto, con il correttivo al 36% in quella occasione fu fatta anche, furono fatte, furono sviluppate delle riflessioni anche sul tema del decreto legislativo 39, quindi della disciplina, del rapporto fra il RUNS e il RAS, il registro delle attività sportive, su cui contiamo naturalmente anche di poter, eh, con la disponibilità dell'autorità competente in materia di sport, di eh, poter continuare a sviluppare questo, eh, questi ragionamenti. Ecco, il, il ruolo, l'importanza della rete Associativa si vede certamente in queste situazioni nell'avere, nel porsi come interlocutore qualificato nei confronti delle amministrazioni, interlocutore qualificato in quanto esponenziale della comunità delle organizzazioni appartenenti alla rete stessa è capace al tempo stesso di sviluppare un lavoro oltre che di analisi ma soprattutto di sintesi da portare all'attenzione o del decisore politico o della struttura amministrativa di riferimento e questo lavoro di sintesi questo lavoro come dire, che parte dal territorio che, e viene poi eh, portato, ehm, viene forma oggetto dell'analisi congiunta, noi lo ritroviamo ribadito su un tema più generale, più specifico, scusatemi, che è appunto la gestione del registro. Sulla gestione del registro unico nazionale del terzo settore e soprattutto su quelli che sono gli interventi possibili da un lato i possibili interventi migliorativi della piattaforma del portale informatico, dall'altro su quelle che sono le questioni che, alle quali pure il Presidente accennava prima. Dei della gestione dei procedimenti, dei rapporti con gli uffici delle regioni, gli uffici regionali del RUNSS. stesso. In questa prospettiva appunto sono stati appunto, costituiti dei tavoli di lavoro, oramai in forma stabile, eh, attorno, al quale, attorno ai quali siedono appunto il Ministero del Lavoro, regioni, le rappresentanze del terzo settore, i coordinamenti dei centri servizi volontariati e per volontariato e per quanto riguarda l'applicativo informatico, le questioni legate all'applicativo informatico del RUNS, Union Camere ed Infocamere, proprio per andare ad individuare tutte quelle che sono le possibili soluzioni migliorative, come fare appunto a eh, rendere eh, ancora più agevole e più funzionale questo strumento. Ma la rete associativa ha eh, avuto una sua significatività anche su un altro versante durante questi anni di applicazione vale, del codice del terzo settore, vale a dire sul versante del, eh, delle misure di sostegno finanziario. Cioè qui mh, facciamo riferimento innanzitutto in prima battuta alla prima applicazione concreta che noi abbiamo dato, anche in quel caso... Eh, facendo riferimento al dato fattuale non essendoci ancora nel 2017 nel 2018 una eh, il RUNS non essendo ancora operativo il RUNS eh, su una misura specifica il contributo per l'acquisto di ambulanze da parte delle organizzazioni di volontariato dove il codice del terzo settore prevedeva appunto come il processo di istruttoria e poi di, ehm, di raccolta e di presentazione delle istanze e poi di erogazione dei contributi potesse essere appunto intermediato dalle reti associative e in questo senso per quelle reti che appunto operavano in quel in quel settore abbiamo trovato una grande disponibilità ad agire sin dalle prime battute. Ma poi il ruolo della rete associativa è stato valorizzato particolarmente ed è stato un ruolo, devo dire, di, di, grande, di grande aiuto e di facilitazione dell'azione amministrativa su tutta quanta la procedura riguardante l'erogazione dei, ehm, dei ristori Covid, ma abbiamo poi ha avuto una eh, ben chiara eh, esigenza di eh, qualificare ulteriormente, di sostenere, di destinare risorse finanziarie alla qualificazione delle reti associative come abbiamo fatto, nel, come il Ministero del Lavoro ha fatto nell'ultima eh, procedura, nell'ultimo atto di indirizzo dell'anno dell scorso, del, della, 2000, 2000, 2000, 2000, del 2022, quindi 2000. con l'avviso... 3 2022 dove vi è stata una, la linea di finanziamento nazionale 20 milioni complessivamente appostati sono stati appunto destinati non al sostegno di attività progettuali ma al sostegno appunto delle attività, delle, delle attività istituzionali delle reti associative affinché in vista non soltanto della rafforzamento del loro ruolo di coordinamento ehm, nella, e di, eh, di monitoraggio nell'ambito della gestione del RUNS ma nella prospettiva di avere anche delle reti associative che possano ehm, svolgere quella funzione importantissima secondo me di eh, interlocutori qualificati della pubblica amministrazione nei tavoli di coprogrammazione in primo luogo e poi in coprogettazione, sui tavoli di coprogettazione soprattutto attraverso le loro, uh, i loro en, gli enti uh, ad essi associati e guardando poi il tutto in, uh, in quello che è lo scenario uh, che si apre, lo scenario del prossimo futuro, che è quello legato al tema dei controlli. Le reti associative nazionali, quelle di maggiore dimensione, infatti, potranno essere autorizzate dal Ministero del Lavoro sulla base di un decreto che, stia che stiamo eh, sviluppando, eh, potranno essere autorizzate all'esercizio eh, all delle funzioni di controllo nei confronti dei propri associati. Questo è, secondo me, uno degli aspetti più sfidanti del, per il futuro, perché se oramai noi possiamo considerare un dato acquisito, no? una, quello della rappresentanza della rete ehm, eh, nel dialogo con le istituzioni, il... Mh, e lo consideriamo questo, questo come dato acquisito anche alla luce della qualità dei risultati, dei prodotti, del dialogo che si sviluppa con la rete associativa, il tema del controllo è invece una, un terreno ancora da, eh, da aprire, ancora da esplorare. Ma è... Questo è il terreno probabilmente più sfidante, questo è il terreno nel quale si gioca molta parte della credibilità dell'intero sistema del terzo settore, perché capite bene che la rete associativa a quel punto svolge una funzione, ben chiaro sia ben chiaro non esclusiva, ma su, eh, sicuramente pregnante, una funzione di presidio, di... Legge, eh, di, mh, di legittimità una funzione cioè di eh, attestazione che la rete associativa è chiamata appunto ad esprimere in relazione a quelle che sono le caratteristiche a quella che è l'attività dei propri associati la rete associativa autorizzata al controllo dovrà rappresentare dovrà riportare gli esiti di questo controllo alle amministrazioni agli uffici regionali del RUNS in, uh, in primo luogo dicendo che quell'ente effettivamente uh, persegue uh, le uh, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale svolge appunto le uh, attività di interesse generale, è del tutto in linea con quelle che sono le uh, prescrizioni del codice del terzo settore e, uh, ed è in regola anche con quelli che sono gli obblighi eh, derivanti dall'iscrizione al RUNS. Quindi è appunto un eh, lavoro di, ehm, che con, come dire, contribuisce, assieme ad una serie di altri fattori, a partire da quello della trasparenza, contribuisce a creare o a consolidare la fiducia della eh, un, un rapporto fiduciario, per essere più precisi, del, fra gli enti del terzo settore e i cittadini e perché ovviamente nel momento in cui noi abbiamo un esito positivo di un'attività di controllo e ovviamente eh, come dire, acclarato dalla rete associativa, il eh, cittadino come dire, si sente sicuramente ha una eh, maggiore eh, come dire, può fare affidamento sulla su quella attestazione che è stata fornita dalla rete associativa, ma al tempo stesso anche si va a consolidare il rapporto di fiducia fra l'amministrazione che gestisce il registro e la rete associativa incaricata del controllo. Ecco, in questa prospettiva credo che il lavoro che attende eh, le reti associative che intendono candidarsi allo svolgimento di questa funzione sia davvero un lavoro particolarmente, eh, particolarmente de delicato, ma un lavoro strategico al fine della, eh, della tenuta e eh, della tenuta complessiva del eh, disegno di eh, riforma del terzo settore. Grazie, grazie direttore, grazie Alessandro, tanto per la tua consueta chiarezza e per il tuo diciamo, inquadramento e soprattutto per questi stimoli ecco, che. Noi eh, dobbiamo cogliere con grande, grande eh, attenzione. E passo la parola subito al professor Luca Gori, che so i nostri diciamo, ritardi iniziali lo mettono nella condizione di non avere eh, molto tempo perché deve ritornare in aula a lezione. Quindi, professore, a te direttamente. Faccio solo questa battuta, sin dai primi incontri tra il 2017 e il 2018... Tu sottolineavi sempre quanto l'approccio alla riforma del terzo settore dovesse essere, come dire, visto da noi con eh, il piglio del ricercatore eh, e, e l'intervento del direttore Lombardi, credo che non faccia tra tutte le informazioni che ha condiviso con noi, eh, essere la rappresentazione plastica di questo. Quindi a te professore, a te Luca, ringraziandoti ancora una volta a nome di tutta l'associazione. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a, a tutti gli amici della WISP presenti, buongiorno al presidente Tiziano Pesce, al direttore, al direttore Lombardi. Io spero che mi sentiate bene perché ogni tanto ho delle, molto bene, Luca. Ho delle interruzioni, diciamo però va bene. ci vediamo, senso. ti sentiamo molto bene. Eh, mi dispiace molto non essere presente, questo lo dico perché come dire, mi avrebbe fatto enormemente piacere condividere questa occasione con voi, eh, proprio perché oramai dopo, dopo tanti anni come dire, mi consentirete di dire che mi sento un po' parte della, della, diciamo, di, questa, di questo grande processo che avete messo, che avete messo in, in campo, effettivamente a partire da, come dire, da proprio dagli esordi della riforma, no? cioè dalla, dalla, da, dalle prime battute ecco, quando abbiamo iniziato a concentrarci a riflettere sul, sull'impatto dell'attuazione della riforma della riforma del del, del, terzo, del terzo del terzo settore um, quali riflessioni posso fare dopo la relazione del, del direttore Lombardi? Ma io mi sento appunto con il piglio del ricercatore, come dice, come dice il presidente Pesce, io mi sento di, di indicare due elementi di riflessione per la WISP sul tema della rete associativa. Perché la rete associativa nel quadro della riforma del terzo settore... Eh, svolge eh, effettivamente una funzione di interesse generale, ma vorrei dire proprio di cerniera fra l'esercizio di, eh, come dire, di, di una attività che è rivolta verso l'interno e quindi di rafforzamento della missione che la rete associativa si assume, ma anche verso l'esterno, e che vorrei dire un'azione rivolta nei confronti delle istituzioni, e quindi vorrei dire una funzione propriamente pubblica. In questo senso, come dire, è una funzione di interesse generale, nel senso che non è semplicemente una questione di organizzazione del, di un gruppo di associazioni sul territorio nazionale, cioè non è semplicemente la rete associativa, la regolazione di rapporti fra soggetti giuridici autonomi che operano sul territorio. È in realtà un patto che si stipula per definire il modo in cui la missione viene realizzata a livello quantomeno nazionale, ma il Presidente appunto ci poneva questioni e sfide di livello europeo che riguardano la rete associativa e essendo proprio un patto che riguarda eh, come dire la, eh, il raggiungimento della missione, eh, noi dobbiamo prendere atto e qui forse come dire vi eh, deluderò, ma insomma che è un patto che è Costantemente anche soggetto a ripensamento, no? cioè cambiando le condizioni di contesto intorno a noi, cambiando il, come dire, le esigenze che si rilevano intorno alla missione che abbiamo assunto, anche il patto in qualche modo no, della rete associativa ha bisogno di una costante manutenzione. E questa manutenzione serve proprio per evitare che i rapporti si sfibrino, che le relazioni giuridiche si deteriorino, che non ci sia quella, quel dinamismo, quella capacità d'azione che invece deve contraddistinguere una rete associativa che appunto è presente su temi così, così cruciali. Ecco che da questo punto di vista i, tutti gli strumenti a partire dal bilancio sociale divengono strumenti fondamentali, perché diventano strumenti di autoriflessione sullo stato del, della rete e su, come dire, su, su quanto sia efficace quel patto rispetto alla missione che abbiamo, che abbiamo assunto. Quindi vuol dire una qualifica giuridica, una qualifica che in qualche modo razionalizza l'esistente, una qualifica che mette insieme... Eh, 19 realtà regionali e 118 realtà eh, territoriali, ma che come dire, ha bisogno proprio di, di essere costantemente monitorata e di essere costantemente, eh, come dire, dire curata. Ecco, la parte giuridica, di cui poi è quella di cui mi occupo io principalmente, è forse la parte più come possiamo dire, epidermica, più, più, più, super, più eh, come dire, immediata, no? quella in cui poi si va a registrare all'interno di regole giuridiche qual è lo stato di questi rapporti, quali sono le esigenze di tutte le articolazioni presenti, presenti sul territorio. Questo mi sembra importante perché... A volte mi capita appunto di parlare con alcune reti associative in cui si inverte l'ordine dei, dei fattori, no? in cui si pensa che le norme giuridiche possano risolvere le questioni di patto, cioè le, le, le, la ragione per cui si sta insieme. E invece il rapporto è esattamente l'inverso, cioè prima vorrei dire si è rete associativa e poi si assume la qualifica. Prima si, si definisce qual è la ragione per cui si sta insieme, il modo in cui si sta insieme, le relazioni che ci tengono uniti, e poi si definiscono le regole che di questo patto costituiscono l'attuazione. Quindi, questo vorrei dire, assumere la qualifica di rete associativa anche all'interno del RUNS ci mette eh, costantemente in discussione sul versante interno, mi verrebbe da dire, no? E poi c'è invece quella la parte di esercizio di funzioni pubbliche, vorrei dire. Ora, eh, eh, il direttore Lombardi ha, ha, ha introdotto il tema dell'autocontrollo. Voi sapete, perché ne abbiamo discusso, abbiamo fatto formazione su questo tema, quanto eh, io ritenga strategica l'investimento della rete associativa sul tema dell'autocontrollo. Non, non mi dilungo perché... Eh, come dire già è stato detto quello che ti doveva dire eh, l'autocontrollo si configura come eh, forse l'elemento vorrei dire il più importante patto fiduciario che c'è fra il potere pubblico e gli enti del terzo settore eh, cioè eh, il, il potere in qualche modo il potere pubblico eh, riconosce eh, l'adeguatezza, il potere pubblico riconosce l'adeguatezza degli enti del terzo settore nell'esercizio di determinate funzioni pubbliche e questo mi sembra come dire che sia uno dei sentieri più interessanti di collaborazione fra settore pubblico e terzo settore che dobbiamo, dobbiamo coltivare e Dobbiamo coltivarlo responsabilmente, quindi definendo criteri, definendo modalità, definendo forme di controllo che siano, come dire, le più, le più efficaci, le più rispondenti al dettato normativo, le più imparziali, le più. Insomma, c'è una. C'è una, una, come dire, una. una ehm una cultura anche del, dell'autocontrollo da costruire, no? oltre che delle regole, delle regole giuridiche. Ma io vorrei dire che sul versante dell'esercizio di funzioni pubbliche o di funzioni di rilevanza pubblica o di rilievo pubblico, io vedo la rete estremamente, estremamente eh, impegnata su due fronti che vi voglio segnalare come i più sfidanti a mio giudizio. Il primo è quello della funzione di supporto ai tavoli di coprogrammazione e di coprogettazione, ma soprattutto di coprogrammazione, cioè eh, la presenza delle reti associative nei tavoli di coprogrammazione con le loro articolazioni territoriali costituisce un arricchimento fondamentale del, del patrimonio conoscitivo eh, di una comunità nel momento in cui programma le politiche, le politiche, le politiche di intervento. Eh, voi sapete che così eh, io ho utilizzato proprio nelle mie lezioni eh, che ho fatto qualche, qualche tempo fa, proprio un avviso di coprogrammazione a cui un'articolazione territoriale della WISP ha partecipato in tema di eh, interventi nel campo dello sport dilettantistico e dello sport sociale. Ecco, quel, quel, quell'esempio lì è a mio giudizio uno degli esempi più interessanti, perché mette direttamente in campo la capacità della rete associativa di intervenire dentro i processi di programmazione su un territorio. Anche, come dire, con una vorrei dire capacità d'aggregazione no? di altri soggetti che magari difficilmente se sarebbe potuto raggiungere. L'altro elemento che mi pare molto, molto importante è proprio invece il sostegno e il supporto alla decisione politica. Questo eh, io credo sia un ruolo che voi come WISP eh, state giocando e sapete giocare molto bene, Probabilmente c'è un, un, un percorso e una consapevolezza da, da costruire anche nelle altre reti associative, ma è molto importante investire sulla capacità di interloquire direttamente con il decisore politico, di eh, come dire, entrare dentro i processi decisionali politici, di riuscire a condizionare positivamente, voglio dire, i, eh, i processi decisionali politici. Cogliendone anche la complessità, perché oggi un processo decisionale e la relazione del Presidente Pesce da questo punto di vista mi pare sia molto chiara, non si colloca più né a livello nazionale né a livello regionale, ma parte probabilmente dal livello europeo, arriva sui livelli, su livelli locali e intercetta una serie di soggetti istituzionali, e che sono estremamente, estremamente differenti. Penso al rapporto che una rete come la vostra può avere con tutti i soggetti che si occupano dell'integrazione sociosanitaria o dell'intervento del, dell sanitario sul territorio. Ecco allora che serve quella capacità di interloquire con tutti gli snodi no? de, de, dove si assume la decisione, la decisione politica. Chiudo dicendo, eh, la rete associativa è un, richiede una grande capacità di investimento e di programmazione. Eh, probabilmente non dobbiamo farci prendere neppure dall'ansia dell'output dell immediato, cioè di avere risultati subito e in tempi brevi, ma dobbiamo assumere la logica probabilmente, di più lungo periodo, dell'outcome, no? dei cambiamenti che vogliamo, che vogliamo raggiungere. Per questo è necessario, a mio giudizio, un investimento in formazione, un investimento in ricerca, perché una buona formazione presuppone una grande, un grande investimento in ricerca, cioè l'essere riusciti a capire il contesto nel quale ci si muove e le sue tendenze evolutive, un grande investimento nell'innovazione tecnologica, un grande investimento nelle relazioni istituzionali, nella capacità di, fare, di creare relazioni eh, istituzionali, un grande investimento nella eh, capacità di costruire relazioni fra i, fra i diversi territori del paese. Una grande rete associativa è un grande fattore d'unità anche, è un, grande, eh, è un soggetto che riesce a a ricuscire quelle differenze talora molto profonde, talora molto dolorose, che attraversano il, il nostro paese. Ecco allora che la presenza di soggetti unitari che, si che partono dai territori, ma si proiettano a livello nazionale, riveste anche una grande, una grande funzione da questo punto di vista, nel ricuscire i territori e nel superare le, le differenze. Eh, da questo punto di vista, quindi, vuol dire, buon lavoro per, eh, non tanto per l'aver conseguito la qualifica di, eh, di rete associativa, ma per l'investimento che l'acquisizione di questa qualifica porta ad una realtà importante come, come la vostra. Grazie. Grazie, grazie professore, grazie Luca. So che hai ancora pochissimi minuti a disposizione, quindi cedo subito il microfono al direttore Lombardi, proprio per usare i prossimi minuti per un dialogo ecco, tra di voi. Grazie ancora. Sì, no, neve... uno degli, secondo me uno degli spunti che... Insomma, mi ha maggiormente colpito è questa, ehm, questa tensione positiva verso la eh, dinamicità del, del patto associativo. Ecco, quella è probabilmente la eh, fotografia più chiara ehm, dell'essere eh, dell rete associativa, no? di un patto che ha eh, bisogno di una di una costante manutenzione perché il, ehm, il, il rapporto con ehm, il contesto esterno è sicuramente eh, caratterizzato da una evoluzione costante eh, di questo contesto e, e porta con sé evidentemente anche ehm, secondo me un altro eh, profilo, eh, quello cioè la dinamicità del patto associativo che si traduce poi nella varietà delle soluzioni organizzative che la rete associativa decide, no? che le reti associative decidono di fare proprie per, eh, in quanto più funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Io eh, lo ricordo, insomma abbiamo ragionato con, eh, con, il, con, con il professor Gori, con Luca, ehm, quando abbiamo, ci siamo confrontati quando è stato elaborato no, la circolare la 2-2021 sulle reti associative. La difficoltà principale eh, di fronte alla quale io personalmente mi trovavo era la eh, estrema varietà degli, eh, degli assetti organizzativi delle reti, della natura eh, delle reti. Ecco, probabilmente su questo tema mh, eh, forse proprio la rete costituisce uno dei terreni nei quali maggiormente quella, eh, quella esigenza di tutela dell'autonomia organizzativa eh, dell'ente dell'ente dell del terzo settore in particolar modo eh, deve, essere, deve essere salvaguardata e di qui poi anche la difficoltà no? Nella, nel fornire delle delle chiavi di lettura che, eh, da un punto di vista strettamente normativo, poi siano rispettose eh, di, eh, di, questa, eh, di questa autonomia. Ecco, c'è sicuramente questo profilo, credo a un certo punto abbiamo parlato proprio di un polimorfismo organizzativo come uno dei tratti maggiormente eh, caratterizzanti la rete associativa, in, in quella circolare, che dà conto della, eh, della, della varietà di queste... Di queste, eh, di queste realtà. l'altra considerazione sulla, sulla coprogrammazione, mi trovo pienamente d'accordo no? su questa lettura eh, che dava Luca, in quanto la rete associativa, secondo me, io l'avevo detto all'inizio, no? avevo affermato che secondo me, la rete associativa ha... la a livello nazionale diciamo, ha il suo terreno ma anche a livello regionale trova il suo miglior terreno di lezione nei tavoli di coprogrammazione perché ha quella capacità grazie appunto alla sua composizione e grazie appunto ai suoi livelli di base da un lato di rilevare quelli che sono i bisogni del, di un determinato territorio, di una determinata comunità. Dall'altra di portare però questi, ehm, questi bisogni, la rilevazione, la lettura di questi bisogni, di portarla a un tavolo di, pro, di coprogrammazione, riuscendo a fare una sintesi che gli viene, come dire, eh, connaturato proprio in relazione... Appunto alla sua eh, alla sua funzione, grazie direttore. Luca, ci vuoi lasciare un'ultima considerazione, ultimi spunti. Ah, beh, cioè, parlare dopo il direttore è impossibile. come dire, è impossibile, cioè, è, come dire è... ah, ti scolleghiamo e il direttore continua, ovviamente. <ride> ah ecco. <ride> Questo, questo mi, sembra, mi, sembra, mi sembra corretto. No, io voglio, voglio dire mh, appunto eh, che eh, il profilo, il profilo dell'amministrazione della, dell condivisa lo sapete, a me sta molto, sta molto a cuore, è eh, probabilmente ecco, uno dei, dei settori su cui. Occorre investire, investire di più perché ci sono tutta una serie di competenze da, di competenze da costruire, di settori da, da esplorare e quindi ecco, io mi sentirei di, di, di incentivare, ecco, di, di, di sostenere un impegno della rete su questi, su questi temi in una funzione così, che sia di progettazione ma anche di supporto, di... Mh, come dire, anche offerta alle pubbliche amministrazioni di nuove chiavi di lettura, no? delle possibilità, delle possibilità di, di intervento, proprio perché come rete associativa avete una visione che ha una pluralità di punti di vista, no? e quindi sono moltissime le amministrazioni che con la vostra presenza potete andare, potete andare a sollecitare, da chi si occupa di sport, da chi si occupa di sociale, da chi si occupa di integrazione sociosanitaria, di chi si occupa di sanità, ma vorrei dire anche di chi si occupa di cultura, perché insomma anche su quel, anche su quel terreno voi potete essere, potete essere molto, molto presenti. E credo che eh, appunto con questa vostra funzione unificante sul piano nazionale potete aiutare a superare anche certi, eh, certe divergenze territoriali che ci sono nel ricorso a questi, a questi strumenti, proprio offrendo anche voi in un'ottica sussidiaria un supporto alla pubblica amministrazione quindi davvero ve lo raccomando come uno dei, dei, dei terreni di intervento insieme alla cura del vostro patto del vostro del vostro patto del vostro patto sociale del e del eh, come dire de, del continuo approfondimento del modo in cui volete stare stare insieme grazie buon lavoro a tutti grazie, grazie. professor Gori, grazie luca buon lavoro a te a presto ovviamente grazie ancora Direttore, possiamo abusare ancora per qualche minuto della tua disponibilità? Assolutamente, assolutamente. Allora, chiederei anche se ci sono considerazioni, sicuramente in ognuno di noi questa mattina sono maturate tante, tante idee, abbiamo avuto modo di, dire, di sottolineare, di condividere aspetti strategici, ma soprattutto tanti, tanti spunti, come era auspicabile, ma non avevo... Non avevo dubbi in merito per il lavoro che ci attende. Sicuramente anche tanti spunti per il nostro dibattito dell'Assemblea, ma sicuramente, ecco, tanti spunti. Non voglio arrivare già al termine dell'Assemblea, ma tanti spunti per il nostro lavoro da lunedì, da lunedì in poi. In quell'ottica veramente di associazione di promozione sociale, e sportiva, rete associativa, no? quindi senza virgole, senza trattini, senza congiunzioni, e con l'orgoglio che il nostro statuto, il nostro articolo 3, che riprende le attività di interesse generale del codice del terzo settore, è uno statuto che ci mette nella condizione di continuare ecco, a conquistare quelle praterie di cui parliamo da, da alcuni anni. Queste anche le considerazioni finali di, eh, di Luca. Vi chiedo, chiedo a voi se c'è qualcuno qualcuna, che ha voglia di fare condividere con tutti noi qualche considerazione in questi minuti ancora in cui abbiamo la preziosa presenza del direttore Lombardi. State rileggendo gli appunti. Tut no, tutti i team, no, spaventati no. Tutti, come dire, abbiamo aggiunto, se non è un bel mattone, alla nostra costruzione della casa di consapevolezza, credo, questa, questa mattina. Paolo, Paolo Belluzzi. Grazie. E no, grazie al direttore, grazie al professor Gori, perché secondo il mio punto di vista, rispetto al percorso che stiamo facendo in tanti in questa associazione, siamo al nocciolo della questione. Quindi, siamo dentro una fase di trasformazione di una lettura anche politica del nostro movimento e che ci ha costretto a alzare l'asticella. E come ci ricordava il professor Gori a ragionare in modo scientifico in un mondo dove siamo abituati a, a lavorare di sentimento, di passione, quindi dobbiamo mettere insieme la passione, l'adesione, il coinvolgimento, le feste dei bimbi e cominciare a metterci lì a studiare, a fare ricerca. Queste due robe qua non sono più rimandabili e, e ci pongono però un problema, perché se da una parte il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che a livello assolutamente personale, rispetto all'attività che svolgo in WISP, sento il mio Ministero di Riferimento, e il professor Gori, giustamente dal professor Gori ci dice, c'è un appello a giugno, bisogna studiare, presentarci, c'è l'appello di settembre, poi c'è da presentare la tesina, poi c'è da laurearsi, c'è da star lì con la testa e non so se siamo tutti pronti ma soprattutto non so se siamo consapevoli che c'è un momento nel quale ci dobbiamo fermare e vedere dove effettivamente le risorse che sono state evocate dal professor Gori perché sulla ricerca risorse sul eh, studio risorse sulla relazione politica risorse quindi ci ha dato tutta una serie di capitoli di bilancio sui quali ci si aspetta e uno dice bon, qua ci metto tot, qua ci metto tot, qua ci metto tot è un nuovo paradigma rispetto al nostro modello. Noi siamo ancora dentro una situazione di trasformazione profonda che abbiamo voluto, quella del suppurimento delle, delle leghe di attività in settori, in strutture, in grandi ambiti. Ci stiamo ancora lavorando, stiamo ancora metabolizzando questa fase, quindi mentre il nostro corpo associativo classico eh, si rinnova, eh, ci troviamo di fronte a una sfida epocale siamo un nuovo soggetto per questo Paese, siamo un soggetto di promozione sociale, eh, impattiamo sulla vita delle persone, eh, non siamo ancora completamente rinnovati ma non abbiamo ancora tutte le risorse necessarie per poter fare le robe che sono imprescindibili. Io ho avuto modo, eh, 10-11 anni fa, di, di, di partecipare a un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno dei primi bandi di quelli belli tosti c'è stato da lavorare tanto per portare a casa il risultato quindi questa famosa rete eh, che si evoca eh, bisogna che cerchiamo di capire se intendiamo la rete tutti allo stesso modo la rete è un soggetto eh, di plastica o di cotone o di lana che può fare tante cose può raccogliere dei pesci può fermare un pallone dietro la porta da calcetto, può aiutarci a dormire a guisa di Amaca può essere tante cose una rete. Eh, ognuno di noi deve cercare di decidere che ruolo svolge in questa rete, se fa il pezzettino, se fa il nodo, e, e, e avere lo spazio per poterlo fare. Cioè non c'è un pezzo della rete che vale meno di un altro. Essere consapevoli di essere rete vuol dire cercare di essere protagonisti in una fase dove non abbiamo le risorse che ci servono per fare le cose che dobbiamo fare. E quindi ognuno di noi, a casa propria, comincia a scegliere in che direzione dare le priorità delle risorse poche o tante che ci sono, perché va fatta sta roba. La ricerca, lo studio, la relazione, il rapporto, il rapporto con la politica, ne parlavo prima con il mio Presidente di Modena, il rapporto con la politica sui tavoli di coprogrammazione, è una roba faticosa e si declina sul livello locale, purtroppo, okay? Mi volevi dire che potevo tagliare? Ti sei ne fatto sì, no? Okay. Allora, allora adesso strisci, perché non ho capito. Il polimorfismo è una delle nostre caratteristiche. E quindi chiudo. È molto bello essere polimorfi, ma è meglio che decidiamo se facciamo parte del mondo animale, del mondo vegetale, o di altre robe, perché tutto questo polimorfismo rischia di allontanare la possibilità che questa rete abbia una struttura. Grazie. Grazie Paolo. Altri, altri? Accogliamo attualmente... Sì? Enrichetta? Buongiorno a tutti. Io volevo dire soltanto una cosa. Eh, noi siamo sempre stati promozione sociale. Probabilmente molti di noi, essendo sempre stati a lavora, eh, abituati a lavorare a testa bassa, hanno pensato sempre a fare attività ma mai a capire che cosa questa attività ha e in che modo deve essere i sul tessuto sociale. Eh, quindi penso che ce l'abbiamo nel DNA. Era logico che la trasformazione di WISP, WISP Sport per tutti, con tutto quello che noi ben conosciamo, con tutti i valori che la WISP porta dietro, eh, è logico che la WISP abbia fatto questo passaggio. La cosa più importante è che in teoria la sfida del futuro, come, dicevamo prima, come dicevate prima, è quello appunto di far sì che riusciamo a, a raggiungere, avere mh, il, mh, la funzione di mh, autocontrollo. Avendo con, controllo e raggiungendo anche questo obiettivo, a quel punto sì, sì che potremmo creare maggior fiducia sia UISP Stato, sia UISP Regioni, sia UISP Comuni, ma anche UISP e Cittadino. È vero che noi eh, UISP e Cittadino questa fiducia l'abbiamo già raccolta. Sui territori la fiducia tra UISP e istituzioni c'è già. Si è stata soltanto di andare a... Mh, Meglio organizzare, secondo me, e eh, meglio gestire il lavoro che comunque tutti i nostri territori stanno già facendo. Grazie, grazie Enrichetta. Lorenzo? Intanto ringrazio sia dottor Lombardi che Luca Gori che è di Pisa, quindi chiaramente per forza è bravo. E... Allora, no, a dire il vero, dire vero di Lucca. Allora no, il vero è di Lucca. Il vero è di Lucca, poi vabbè, lavora a Pisa, insegna a Pisa. Luca il Gori. Lavora a Pisa è adottato. È adottato. Allora no. no, la cosa importante che volevo dire è che noi... Eh, dal terzo settore per ora abbiamo subito tutti gli aspetti burocratici, no? ora si apre le opportunità. Ma quando si aprono le opportunità da soli non ci, non ci si può fare, per tutta una serie di fattori. Allora, primo, la ricerca, quindi riprendere i rapporti con i centri di ricerca. Noi abbiamo fatto un Libelab no? di Sport per Tutti, dove abbiamo visto che le categorie economiche, i centri di ricerca, quindi Università di Pisa, di Firenze e Sant'Anna, sono venuti a partecipare, cosa che noi non eravamo abituati, perché noi pensavamo che il nostro mondo fosse quello dello sport, ridotto, gli enti di promozione, invece ci sono tantissimi altri attori che sono interessati. Quindi, primo, centri di ricerca, ci vuole le competenze, primo. Secondo, la progettare. Progettare, se noi allarghiamo il campo d'azione, quindi in queste grandi praterie, ...del terzo settore... ...dove non siamo abituati ancora a lavorare... ...perché ci sono delle opportunità grandiose... ...noi abbiamo bisogno di qualcuno che progetta... ...che sia competente... ...che sappia fare le rendicontazioni... ...lo diceva Veluzzi prima... Eh, ci, vuole, ...ci vuole un lavoro? Allora cominciamo a ragionare anche su questo... ...anche perché poi noi non bisogna... rincorrere i bandi... ...ma bisogna anche anticipare i bandi... ...sapere cosa vogliamo... ...dove vogliamo andare e con chi agire... E poi promuovere verso le istituzioni quello che noi vogliamo. Non solo rincorrere bandi cercando di fare azioni, ma cercare quindi di anticipare. E questo è possibile con la programmazione, con la coprogettazione. Quindi questo è un altro settore di lavoro. L'ultima cosa che voglio dire è che da soli non si può, perché tutti i bandi, lo vediamo, e sarà sempre così, chiedono i partenariati, chiedono i collegamenti, e allora noi occorre riprendere in questo grande scenario del terzo settore, con le associazioni storiche, io penso all'Arcia, alle Gambie, ma anche associazioni nuove che si sono create sul campo dei diritti, dei rapporti stretti, cioè ricreare quella rete che ci può servire non solo a seguire progetti, ma anche ad, in, ad anticiparli. Quindi riprendere questo che poi, siccome noi siamo anche soggetto politico, questa sarà una rete che può servirci anche da argine a questa deriva, scusate, di destra che ci sta colpendo in questo momento. Quindi più siamo e insieme ce la possiamo fare. Grazie. Grazie Lorenzo. Massimo. Ciao a tutti. Io sono Massimo, vengo da Osta, la realtà più piccola voglio dire, della WISP, però credo di poter portare un, qualche elemento di riflessione. Ci sono alcuni passaggi che mi hanno colpito nelle relazioni, alcune parole. Una, analisi di contesto locale, che eh, possiamo riferire secondo me a due aspetti. È stata data molta attenzione alla conoscenza da parte nostra, delle nostre associazioni, comitati, verso il contesto in cui operiamo e questo è un aspetto sicuramente, ci serve per fare rete, come diceva loro Bani, con le cooperative sociali, con gli interlocutori istituzionali, ma dall'altro lato, dall'esperienza che abbiamo avuto col Comune di Aosta, che credo si riferisse a quel cenno breve che ha fatto il professore sulla coprogrammazione, noi dobbiamo fare anche un'analisi del contesto interno nostro, cioè sapere quello che sappiamo fare noi, perché secondo me, al di là della grande capacità di studio che dobbiamo mettere in campo, qualche competenza già l'abbiamo, possiamo essere sviluppatori di, eh, diciamo di idee anche per gli enti locali, che spesso ci vengono a cercare, perché già nella nostra storia siamo portatori di esperienze, cioè abbiamo svolto progetti nel nostro passato rivolti al sociale che oggi sono fortemente attuali, no? sono fortemente nel campo dell'ambiente, nel campo dell'educazione, perché siamo sempre stati abituati a contaminare i contesti. Lo sport è l'occasione per aprire altri fronti sul campo dell'educazione, sul campo dell'ambientalismo, per dare risposte, vedi per esempio, la post-pandemia partecipare con il dipartimento di salute mentale sono cose che facciamo da anni quindi il contesto locale lo dobbiamo conoscere facendo anche un'analisi di self-assessment no, self non solo dal punto di vista di ciò che dobbiamo fare ma anche di ciò che sappiamo fare l'altra cosa che voglio dire è l'importanza della rete io vengo, ripeto, da un piccolo territorio si è usata la parola la rete dà unità sul territorio serve a perequare le differenze non solo, credo che per il management della nostra associazione dà sicuramente anche continuità, perché io vengo da un'esperienza piccola, collaboriamo tantissimo per esempio col Comitato Contiguo, vedo <ride> Patrizia di Ivrea, canavese, questo ci ha dato dieci anni fa la possibilità di attivare Nuove, eh, nuovi processi all'interno dello sport, io mi occupo di sci, vengo dallo sci da discesa, in Valle d'Osta non c'era lo sci di fondo, grazie al, al Canavesano abbiamo sviluppato lo sci di fondo, oggi portiamo ragazzi che fanno parte del disagio mentale, quindi collaborazione di SM, abbiamo attivato all'interno di questo progetto che è nato dieci anni fa, eh, un progetto col dipartimento di salute mentale valdostano oggi pratichiamo sport nello sci di fondo con questi ragazzi e c'è un patto di collaborazione con l'amministrazione regionale il 17 ci sarà un convegno ad Aosta col comune di Aosta il sindaco Nuti è un amico del professor Gori e andiamo ad, ad implementare un patto di coprogettazione che peraltro, e veniamo alle opportunità di cui parlava Lollo, dentro la coprogettazione abbiamo preso in gestione l'impianto più importante di Aosta, che da impianto sportivo, pala indoor e di otto, salto con l'asta, è diventato un impianto per lo sport sociale. Okay? Questo è quello che vi voglio dire. Cosa porta la coprogettazione? Come trasforma lo sport Se ci crediamo... Se ci crediamo Possiamo portare queste cose. Sicuramente nelle vostre realtà territoriali ci sono esempi più importanti. Io vi ho voluto solo esemplificare queste cose e vengo al tema della continuità. Io sono a fine mandato, ho ancora due anni, vengo da una piccola regione. Sono dell'idea che dobbiamo mantenere fede al, al limite dei due mandati. Grazie all'esperienza che abbiamo avuto con il Piemonte stiamo cercando di portare dentro nuove risorse in Valle d'Aosta, per dare continuità anche al management e alla leadership dell'associazione, perché riusciamo a portare dentro nuove energie, grazie alla vicinanza. Questo per me vuol dire la rete. Grazie. Grazie, grazie Massimo. Applausi. Alessandro, a te. Allora, proviamo a, um, fare, a, provo ad agganciarmi ad alcune, ad alcune considerazioni. La prima, è, um, si è detto eh, il rappresentante di Pisa, no? eh, fino ad oggi abbiamo sopportato più che altro gli oneri, eh, adesso si aprono le opportunità. Uh, ok però secondo me le opportunità si sono aperte non da oggi cioè si sono aperte già dal 2017 io personalmente, personalmente ritengo che uh, alcuni uh, alcuni risultati alcuni benefici mh, probabilmente non ci sarebbero stati se non ci fosse, stata, se non ci fosse stato già un codice nel senso che eh, dal 2000, semplicemente guardando a quelle che sono eh, tutte le misure di insomma, il sostegno finanziario garantito dai fondi eh, del Ministero del Lavoro, sia a livello nazionale che a livello regionale e sotto questo punto di vista ognuno di voi nei rispettivi ambiti regionali può eh, tranquillamente fare il raffronto fra quella che era la situazione delle risorse destinate al terzo settore in generale, prima del codice e dopo il codice del terzo settore. Ma eh, soprattutto l'aver portato, l'aver posto il terzo settore al centro della riflessione Ehm, L'averlo portato all'attenzione anche del decisore politico, eh, questo è stato, secondo me, un meccanismo, è stato un elemento che, un effetto derivato dalla, dalla riforma, un effetto derivato dal codice. Ripeto, sul per esempio, rimanendo in tema di ordinamento sportivo, non lo so se non ci fosse stata una riforma del terzo settore, se al tavolo del Ministero del Lavoro le rappresentanze degli EPS, della promozione sportiva e della promozione sociale si sarebbero sedute mh, e avessero trovato, come dire, eh, avessero trovato ascolto e confronto. Quindi guardiamo, no, in, guardiamo questo ragionamento di, di prospettiva e in prospettiva sono, eh, mi fa piacere che si colgano appunto le opportunità Credo che della riforma fino ad oggi siano state sviscerate, siano state esplorate soltanto una parte delle opportunità che essa, eh, che essa ci, ci offre. E, ed è una delle. Più che delle opportunità, uno dei cambiamenti ai quali eh, chiama tutti quanti noi è un cambiamento di mentalità che deve riguardare gli uffici, che deve riguardare la pubblica amministrazione, deve riguardare gli uffici che gestiscono il RUNS, deve riguardare le pubbliche amministrazioni che intendono coprogrammare e coprogettare, ma deve riguardare gli enti del terzo settore in questo senso. Uno dei messaggi fondamentali è la creazione, la creazione di relazioni. Il codice ci invita appunto a fare questo, invita gli enti del terzo settore, tutti dal più piccolo al più grande, a... Uscire dai confini del proprio ambito, della, mh, delle proprie attività e provare a creare appunto relazioni con altre realtà presenti sul territorio proprio nella prospettiva di un migliore soddisfacimento della crescita del benessere delle comunità. Sul tema dell'amministrazione condivisa, il rappresentante della Regione Val d'Aosta ci ricordava come l'importanza di essere anche sviluppatori di idee, ecco mi ricollego a questa espressione che dà molto l'idea no, della proattività del, del terzo settore, per eh, ricordare come nelle linee guida sulla coprogrammazione e la coprogettazione del Ministero del Lavoro, il DM72 del, mm, del 2021, eh, il DM72, fra le altre cose, prevede che la coprogettazione possa essere avviata anche su istanza di parte, cioè può essere lo stesso ente del terzo settore a chiedere, all'amministrazione di avviare un procedimento di coprogettazione, portare cioè direttamente all'attenzione dell'amministrazione eh, la propria idea sulla quale sviluppare la coprogettazione. È chiaro, e su questo voglio veramente essere molto molto franco, non ce lo possiamo aspettare dall'oggi al domani, eh, c'è da lavorare, questi sono processi di media durata, di medio periodo, però teniamolo presente, consideriamo appunto anche questa questa prospettiva e tema delle, delle risorse è un tema ovviamente sempre presente che deve, sul quale ovviamente la rete associativa poi deve fare no? Una, deve fare delle scelte in relazione a quelle che sono le sue priorità che intende perseguire ma anche in, sotto questo punto di vista voglio appunto ricordare come L'investimento che è stato fatto nel corso degli anni, dal 2017 al 2022, a sostegno degli enti del terzo settore con le risorse ministeriali, è un investimento che non ha avuto precedenti. Ripeto, ragionando esclusivamente di quelle che, erano, quelle che sono risorse a regime, eh, ragioniamo di circa 61 milioni anni di poco, più di poco meno, poco più di 61 milioni di euro, anni, destinati ad organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni, che poi hanno, trovano una loro ricaduta non soltanto su quelli che sono gli interventi a livello nazionale, ma anche su quelle che sono le risorse che vengono destinate a livello locale, che vengono poi eh, gestite dalle amministrazioni regionali e evidenzio come eh, in due occasioni come Ministero del Lavoro noi abbiamo scelto poi una particolare modalità di sostegno che non era legata al progetto ma era legata appunto al sostegno all'ordinaria attività statutaria e accaduto in relazione all'emergenza Covid, alle risorse Covid del 2020, e accaduto l'anno scorso come ricordavo in tema di eh, appunto sostegno alle reti associative. Quello è qui veramente mi taccio, consapevole di essere l'ultimo ostacolo che eh, ...si frappone fra voi e il pranzo... Eh, <ride> okay. eh, ...cioè dobbiamo guardare alla riforma come ad un processo in divenire... ...un processo in divenire che non è soltanto normativo è anche culturale... ...e eh, che chiama tutti quanti noi all'attuazione... ...io nei miei interventi uso sempre la prima persona plurale perché non mi va di dire voi l'ente deve fare, voi dovete fare, voi dovete dire, ma noi dobbiamo fare perché è un processo che coinvolge tutti, nella consapevolezza che ci sono dei risultati che sono stati raggiunti, altri che potevano essere raggiunti in maniera più veloce, altri ancora che potevano essere raggiunti meglio, ma che si vanno, come dire, a perfezionare, si vanno a implementare nel corso del tempo con l'apporto di tutti. Grazie Grazie, veramente, grazie, grazie di cuore direttore, grazie, grazie Alessandro, è stata una mattinata per noi veramente proficua, interessante, importante.